Buonasera buonasera a tutte e tutti, sono Lisa Chiodi, direttrice di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Questa sera per la Notte dei Ricercatori presentiamo il progetto Tra poco, Transnational Political Contention in Europe. È un progetto Erasmus, con capofila la scuola normale superiore di Pisa. A breve darò la, volentieri la parola a Donatella della Porta, presidente della Facoltà no, di Politica. Qualcuno credo debba spegnere il microfono. Oh, no, no. <ride> e, okay. um, proseguo, insieme a noi ci sono l'Università di Belgrado, l'University College di Dublino, l'Università Bocco di Vienna e un'altra ONG che si chiama The Good Lobby. Il nostro consorzio è dedicato allo studio interdisciplinare del ruolo degli attori sociali nell'approfondire lo spazio dei diritti e della democrazia a livello europeo. E vi è chiaramente un numero crescente di protagonisti delle società civili e dei movimenti sociali nei paesi dell'Unione Europea che riescono a far sentire la propria voce sui temi quali l'ambiente, l'antidiscriminazione, le migrazioni anche a livello comunitario, radicati nei propri paesi, ma appunto capaci di lavorare appunto a livello eh, di Unione Europea. Il consorzio, quello che prova a fare è esaminare come Lavorano queste realtà mh, radicate, eh, che però appunto hanno una capacità di azione transnazionale, come riescono a far arrivare le loro istanze a livello europeo, come usano lo spazio giuridico europeo per avanzare le proprie cause, che forme prende l'azione collettiva ehm, e quali sono le rivendicazioni proposte. Se la spinta dal basso si è transnazionalizzata... Mh, è importante anche capire che, che impatto riesce a avere sul eh, progetto europeo, sul suo futuro. Oggi in questo mh, seminario approfondiamo uno dei temi di cui ci occupiamo, in particolare quello delle mobilitazioni transnazionali con i migranti ai confini dell'UE. Con, con i nostri interlocutori cerchiamo di capire mh, cosa è accaduto, cosa sta accadendo, in particolare su quella che conosciamo come rotta balcanica come i movimenti si attivano per aiutare i migranti in difficoltà ma anche agire sulle politiche europee, come si coordinano tra vari soggetti di paesi diversi ma anche con i migranti che attraversano i confini e che potenzialità vedono in, questo, in questa azione transnazionale. E negli ultimi anni, 4-5 anni in particolare, gli attori, le ONG impegnate nell'aiuto i migranti si sono attirate eh, durissime, invettive da parte dei populisti di tutto l'arco politico nazionale e di altri paesi e sono state eh, oggetto di attacchi davvero duri eh, epiteti per esempio come i taxi del mare mh, sono diventati un luogo comune anche se fino a eh, pochi, poco tempo fa in Italia raramente si sentiva usare il termine ONG per parlare della società civile e si è arrivati a vere e proprie campagne di diffamazione. Chiaramente questa ondata ha avuto un effetto negativo su tutta la società civile, sui movimenti a favore dei migranti, che si sono trovati spesso isolati, e ciò nonostante è cresciuto questo movimento di solidarietà con i Balcani e con i migranti che attraversano i Balcani, che si è strutturato in reti ampie, appunto italiane e anche transnazionali. Di questo vogliamo parlare oggi, questa sera, e quindi volentieri lascio la parola a Donatella della Porta per un'introduzione a questo seminario. E ribadisco, appunto, Donatella è preside della Facoltà di Scienze Politiche della Scuola Normale Superiore ed è anche appunto il capofila del nostro tra poco. A te la parola, Donatella. Grazie, grazie mille Luisa e grazie a tutti quelli che stanno eh, partecipando, ai nostri ospiti e eh, eh, al pubblico. E, mh, volevo dire poche parole, perché penso che eh, sarà interessante dare la parola a chi sul campo si sta occupando di queste cose. Ma poche parole collegando il tema generale della trasnazionalizzazione della società civile alla specifica rivendicazione sui diritti dei migranti. Questo incontro si chiama Oltre i confini e attraversando i confini i migranti riaffermano dei diritti di cittadinanza che sono stati negati. Noi abbiamo nel centro di studio sui movimenti sociali eh, sviluppato anni fa una ricerca a cui è partecipata anche Chiara Milan, eh, che parlerà dopo di me, eh, sul ehm, tema eh, della eh, cosiddetta lunga estate dei migranti e su come le azioni di solidarietà siano strettamente collegate eh, all'azione eh, di rivendicazione da parte dei migranti dei loro diritti. In generale possiamo dire che viviamo in un periodo in cui termini come trasnazionalizzazione, globalizzazione, europeizzazione, eh, cosmopolitismo sono termini che fanno pensare a un mondo senza confini. Eh, la pandemia ha anche ehm, accentuato alcuni caratteri eh, di eh, connettività a livello europeo ma anche a livello globale eh, però tutti questi processi in realtà sono anche processi di costruzione di confini quindi ehm, in realtà eh, sia la globalizzazione eh, che l'europeizzazione hanno voluto dire non l'abbattimento dei confini per le persone ma un abbattimento dei, con dei confini per la finanza e per le merci eh, a cui si sono affiancati invece eh, il rafforzamento di ehm, confini sempre più impenetrabili eh, per una eh, parte della popolazione che dà un contributo fondamentale eh, alla nostra vita quotidiana, ma anche alla nostra eh, cultura, allo sviluppo della nostra eh, identità. Eh, con la pandemia questa situazione paradossale si è accentuata. Da un lato con la pandemia si è estesa la percezione di vivere un destino comune, eh, si è estesa la percezione anche di un bisogno di affrontare i problemi a livello certamente sovranazionale eh, e si è ehm, aperto lo sguardo rispetto a quello che succede nel mondo eh, nella consapevolezza che eh, il problema è un problema comune. Però al contempo, la pandemia ha voluto dire anche eh, chiusura dei confini, eh, ha voluto dire irrigidimento della possibilità eh, di eh, passare non solo da un paese all'altro, ma anche eh, della eh, possibilità di passare da una città all'altra, da un comune all'altro, da una regione all'altro. E, e ha portato anche una sfida culturale eh, rispetto. Eh, al tentativo da molte parti di individuare dei capri espiatori eh, nei gruppi più deboli della popolazione, dai giovani a appunto sempre di più i migranti che nella eh, pandemia eh, hanno sofferto particolarmente per eh, condizioni di rischio a cui erano sottoposti e al contempo eh, per eh, l'irrigidimento delle chiusure rispetto ai movimenti e della chiusura rispetto ai loro movimenti e della chiusura rispetto eh, alle loro possibilità di vita. essere migranti. Molto spesso vuol dire non avere diritti di cittadinanza, diritto alla sanità, ai sussidi, all'alloggio. E questo in una, di, in una situazione di pandemia eh, assume caratteristiche eh, ancora più gravi. Questa appunto non è una situazione nuova, almeno dal, eh, dalla lunga estate della migrazione del 2015, eh, molte so associazioni sono attive eh, nel ehm, aiutare ma anche nel rivendicare eh, i diritti di chi attraversa eh, i confini e sono attive non solo nel alleviare le condizioni di sofferenza eh, ma anche nel eh, rivendicare diritti. Questo in una situazione in cui, come ricordava eh, Luisa, in Italia eh, con le leggi sicurezza non ancora eh, emesse da un governo eh, con il, cent il centrodestra e la destra estrema anche al potere, ma non ancora toccate eh, e riviste dal eh, governo che eh, ha sostituito eh, quello che le ha emanate. Eh, quindi leggi che ancora eh, colpiscono duramente sia la migrazione, sia eh, le organizzazioni eh, che si sono attivate in solidarietà con i migranti e eh, eh, anche una situazione di criminalizzazione che ancora continua a esserci, che non nasce in Italia ma che eh, si è sviluppata eh, da partire da eh, decisioni prese anche a livello dell'Unione Europea sottolineando il bisogno di affrontare anche quel livello. Questo è un momento eh, in cui sicuramente ci sono opportunità eh, per azioni di solidarietà, c'è un bisogno forte, c'è un'opportunità discorsiva rispetto al eh, bisogno di un eh, intervento pubblico, un intervento politico eh, nella direzione di eh, garanzia di maggiori diritti e di eh, eh, un welfare che, che deve essere esteso eh, a chi vive in un territorio e partecipa alle attività della comunità. Eh, C'è una eh, intensificazione anche parte paradossale delle situazioni di lockdown, ma che si è sviluppata eh, in termini di interazione tra varie associazioni che agiscono su diverse tematiche. Stiamo facendo una ricerca su Black Lives Matter, questo e quelle manifestazioni di luglio eh, hanno presentato una forte capacità anche eh, di eh, collegare tematiche eh, diverse eh, ai temi del razzismo, e ai temi dei diritti dei migranti. Quindi ci sono eh, sfide, eh, ci sono opportunità e, e, e quello che discuteremo stasera è appunto... Eh, orientato a capire rispetto a queste sfide come si sono trasformate eh, le forme di azione eh, delle organizzazioni che operano in solidarietà ai migranti, eh, le forme di azione che spesso combinano eh, la eh, rivendicazione come nelle tante azioni di Black Lives Matter eh, in eh, luglio con eh, anche eh, azioni di sostegno, di solidarietà, di nuovo mutualismo è stato definito, ma anche di sviluppo di eh, una conoscenza alternativa a quella esistente. E, e come sono cambiate, son cambiate le rivendicazioni eh, attorno al tema dei diritti dei migranti? Quindi eh, ringrazio tutti per la partecipazione a questo eh, primo incontro che abbiamo in Italia eh, sul tema. E eh, ringrazio Luisa e le ridò il microfono. Grazie, grazie Donatella per, per la tua introduzione. Visto che il tempo eh, non è moltissimo, corro subito a dare la parola a Chiara Milan, che è Rifello all'Università di Graz, e, a, alla quale mh, chiediamo un'introduzione alla rotta, alla rotta balcanica, alla solidarietà, con i migranti da, dal 2016 più o meno ad oggi. E, um, Chiara, te la parola, grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Eh, in qualità appunto di ricercatrice adesso presso il Center for Statistical European Studies di Graz, ma precedentemente presso la scuola normale superiore, volevo spendere insomma due parole sulla questione della rotta balcanica, perché eh, uno dei progetti per cui appunto lavorato alla scuola normale diretto dalla professoressa della Porta si è occupato proprio di studiare i movimenti di solidarietà da parte della società civile con i migranti che attraversavano eh, il territorio dell'ex Jugoslavia. Questi movimenti si sono intensificati a partire dal 2015 e inizialmente la reazione della società civile è stata quella di eh, accoglienza verso le persone in transito. Accoglienza, e questo è emerso dalla nostra ricerca, dettata anche dall'aver vissuto una condizione, un'esperienza di, di guerra nel, non molto tempo fa, quindi negli anni 90. Eh, nel 2015 mh, la rotta balcanica era... Eh, il corridoio balcanico era aperto, eh, i migranti, le persone in transito attraversavano il confine greco-macedone, attraversavano il territorio di Macedonia, Serbia, entravano in Ungheria, primo paese dell'Unione Europea. Finché l'Ungheria ha chiuso i confini, eh, la rotta si è spostata ad ovest e quindi le persone in transito hanno dovuto attraversare eh, Croazia e Slovenia per approdare in Austria. Dal 2018, in seguito alla chiusura e alla militarizzazione dei confini, la rotta balcanica eh, ha interessato in particolare la Bosnia-Herzegovina, dove adesso sono bloccati coloro che cercano di attraversare il confine eh, con la Croazia, andando incontro a violenza praticamente certa. Chi riesce a attraversare il territorio della Croazia e della Slovenia spesso entra eh, in Italia e appunto si trova a Trieste. Ehm, quindi è importante sapere che la rotta balcanica non riguarda solo i Balcani ma riguarda anche il nostro territorio e nei nostri territorio si sono attivati soprattutto negli ultimi anni diversi comitati dal basso, comitati di cittadini dal basso che eh, si sono occupati di dare un eh, primo supporto di fornire accoglienza alle persone che spesso attraverso i nostri confini arrivano eh, dopo appunto Uh, anni in cui tentavano di attraversarli e dopo episodi di violenza nei loro confronti, che spesso appunto rimane impunita. Uh, questi gruppi uh, di solidarietà con i migranti si sono anche uh, raggruppati, insomma hanno formato delle, dei network ed è proprio questo che il progetto Tra Poco si propone di studiare, almeno questo è uno dei filoni di ricerca di cui si occupa Tra Poco. Ehm, proprio di questi gruppi in solidarietà con i migranti vorremmo parlare, quindi lascio la parola a Matteo che fa parte di Bosen Solidarity e anche della campagna Lesbos Calling. Se ci vuole un po' parlare dell'attività eh, della sua associazione e in particolare di questa eh, staffetta di solidarietà di cui eh, Bosen Solidarity è parte con solidarietà appunto con i gruppi ehm, che dal basso si occupano di supportare i migranti, in particolar modo... A Trieste. Sì, grazie Chiara e eh, grazie dell'invito. Buonasera a tutte e a tutti. Eh, noi eh, abbiamo per diversi anni monitorato la, la, la rotta del Brennero che si è chiusa qualche anno fa. Eh, ma siamo all'interno di un contenitore più ampio come Podgia Solidale che, che appunto si chiama Campagna Erasmus Calling che ha, eh, diciamo, come obiettivo principale quello di monitorare quello che succede non solo lungo i confini, ma quello che succede alle persone migranti che percorrono la rotta balcanica in questo caso, eh, ma il focus principale eh, di Lasmos Colling è stato quello eh, collegato all'isola di Lesbo che tutti conosciamo eh, in Grecia e soprattutto. Eh, quello che è successo ultimamente ha riportato eh, alle cronache nazionali e internazionali la condizione appunto delle persone migranti. Dicevo appunto un insieme di eh, collettivi, di eh, associazioni come la nostra, associazioni di volontariato, eh, centri sociali eh, che collegano un territorio ben preciso eh, dell'Italia, che è a nord est, eh, che ad un certo punto ero deciso di andare fisicamente da un anno a questa parte nei principali paesi attraversati da quella che comunemente viene definita la rotta balcanica, ma che ultimamente invece viene definita la rotta europea, perché è proprio la porta dell'Europa. Eh, quindi molti eh, di noi e molte di noi eh, sono stati in Bosnia e Erzegovina, in Serbia, in Croazia, in Slovenia, quindi abbiamo potuto un po' toccare con mano quello che succede lungo quei territori, lungo, lungo la rotta. Eh, abbiamo in qualche modo anche cercato eh, una rete transnazionale, appunto, con eh, le persone del posto, con le associazioni del posto, con i collettivi che operano attivamente lungo la rotta. La rete invece che nasce in Italia è una rete sociale di solidarietà, quindi la nostra, la nostra ultima presenza... Eh, eh, in Bosnia risale a diversi mesi fa purtroppo perché poi, eh, come sappiamo, la pandemia ha eh, bloccato i confini, ma è anche una rete che ha uno scopo politico, non esclusivamente nazionale perché poi le nostre richieste a livello politico si rifanno in particolare alle politiche europee, quindi transnazionale che va oltre i nostri confini. Eh, da qualche mese a questa parte, un po' spinti eh, da, dal, purtroppo dalla, dalla limitazione di movimento, abbiamo eh, cercato un focus sulla città di Trieste, città di Trieste che oggi è un po' il collo di bottiglia di, di questa rotta balcanica, della rotta europea, nel senso che eh, le persone migranti che attraversano l'est Europa nella stragrande maggioranza dei casi, passano attraverso la città di Trieste. A Trieste ci siamo subito collegati, abbiamo inserito all'interno di questa rete due associazioni, due collettivi locali, Linea d'Ombra e La Strada Sicura, che in qualche modo operano in quella che loro definiscono la piazza del mondo, che è una piazza antistante, la, la, la stazione ferroviaria, di Trieste. Operano eh, in eh, diverse diciamo, modalità, la loro strategia è molteplice, quindi da una parte eh, una solidarietà attiva, quindi la cura in particolare dalla strada sicura, eh, la cura delle persone migranti che arrivano spesso portandosi Dietro mesi, se non anni, di, di viaggio, di duro viaggio, di duro cammino, e si portano dietro anche, purtroppo, eh, la, la, la difficoltà di questo viaggio e le torture, non solo fisiche, ma anche psicologiche. Operano dando anche delle indicazioni, perché le persone migranti passano attraverso la città di Trieste, tendenzialmente non si fermano cercano di, eh, di arrivare in Francia, quindi c'è anche un aiuto, un'indicazione. Operano dando una prima assistenza che per noi è fondamentale. La, la strategia politica è quella insomma di, eh, di essere solidali, ma di aiutare anche dal basso queste, queste realtà, che poi sono realtà locali molto piccole, che si sono formate da poco, ma che veramente operano... Eh, quotidianamente e in maniera incredibile. Noi l'abbiamo visto l'ultima volta che siamo stati a Trieste, poi ci ha, ci ha bloccato di nuovo eh, la, la pandemia di Covid, siamo stati circa tre settimane fa e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi qual è la situazione. Tantissime persone arrivano quotidianamente, non è un, un arrivo eh, continuo ma costante sicuramente, in particolare di, di ragazzi, spesso adolescenti, spesso eh, minori, eh, che provengono principalmente dall'Afghanistan e dal Pakistan, ma sappiamo che nelle ultime settimane sono arrivati anche Kashmiri, quindi da, direttamente Kashmir e, e nepalesi. Eh, la, quello che eh, stanno portando avanti queste associazioni è di fondamentale importanza e, e, il nostro obiettivo è quello di riportarlo a livello nazionale, eh, perché è importante oggi denunciare la violenza dei confini, non solo del confine italo-sloveno, ma di tutti i confini che queste persone attraversano. Dall'altra parte dobbiamo fare anche un lavoro un po' sotto traccia, lo, lo definisco, eh, perché, eh, come si è detto all'inizio, c'è una parte di società civile che ci appoggia, ma c'è un'altra grande parte purtroppo eh, di società che eh, non vede assolutamente di buon occhio, per usare un eufemismo, quello che stiamo portando avanti o che appoggia addirittura gruppi eh, che ormai non sono neanche più tanto locali, di destra e di estrema destra, che portano avanti attacchi quotidiani ad personam, agli attivisti e alle attiviste eh, sul posto. Oggi Trieste è chiaramente un hub importantissimo eh, della, della rotta balcanica, della rotta europea e noi stiamo puntando tutto su Trieste per riportare poi la violenza dei confini a livello europeo perché poi questo è importante, cambiare quelle che sono state finora, fino ad oggi, le politiche europee politiche che hanno di fatto chiuso tanto è vero che eh, la, la, la, spesso e volentieri la nominiamo come fortezza Europa grazie di questo eh, di questo tuo intervento eh, Matteo per averci portato anche così eh, a a pensare immediatamente alle conseguenze di questa, questo isolamento che la diffamazione lungamente portata avanti del mondo non governativo a favore dei migranti ha consentito, insomma, creando il clima favorevole per questi attacchi. L'ultimo relatore è Gianfranco Schiavone che dovrebbe essersi sì, eh, essere arrivato da noi dopo riduci da un lungo convegno internazionale organizzato proprio dalla da rete principale che si chiama Rivolti ai Balcani, nata proprio per rompere il silenzio sulla rotta balcanica in mezzo, era eh, una, tante realtà italiane e credo internazionali, per eh, denunciare quanto sta avvenendo, sostenere i diritti dei richiedenti asilo e dei migranti in generale. Gianfranco, ci sei? Sì, non si vede? Eh no, scusami, sono io che. Ah, boh, boh, perché magari se non si vedeva il video, perché magari. Ti okay, vedo, oh, bellissimo. Si vede, si vede, si vede. Sei ancora vivo dopo tante ore a te. Volentieri la parola per parlare di, di questi rivolti ai Balcani. Che, che, la, la cui capacità di eh, mettere in rete le realtà italiane è impressionante, anche per appunto, il suo, la sua ambizione di arrivare all'Europa. no? A, a un livello um, trasnazionale anche in termini politici vuoi raccontarci cosa state facendo? Sì, volentieri eh, allora perché insomma parto proprio dal convegno che abbiamo fatto insomma, che, che, che anzi abbiamo fatto è in corso, Ho visto domattina abbiamo la seconda parte con la tavola rotonda chi volesse partecipare tavola rotonda essenzialmente è politica domani, no? oggi è un'analisi eh, giuridica e sociale, insomma, di quello che avviene eh, sulle, sulla rotta a partire, ahimè, dalla frontiera italiana, domani entreremo insomma, alla luce della, degli approfondimenti di oggi, entreremo nel vivo del dibattito no, su, che cosa, su come deve essere modificato il sistema europeo d'asilo, eh, cosa non va in questo sistema e... Eh, Cosa deve appunto quali misure devono essere prese per evitare che i meccanismi della che si ripetano, anzi, che continuino i meccanismi di violenza di cui si faceva anche cenno prima eh, chi, chi mi ha preceduto? E la situazione è una situazione molto pesante: molto pesante. Eh, come è avvenuto anche in altre circostanze, la, la, i Balcani ci restituiscono un'immagine piuttosto terrificante dell'Unione, cioè dell'Europa. De, de, de e, e siamo da quando insomma, sostanzialmente abbiamo cominciato ad occuparcene, il, uh, si è, quello che è venuto fuori è, è veramente mh, la consapevolezza che o interveniamo su, uh, che questa non è una questione diciamo, che riguardi un'area geografica precisa, no? specifica, né tantomeno soltanto, soltanto, tra virgolette... Eh, i migranti, ma è una questione veramente di sopravvivenza di futuro del, dell'Europa della, dell perché eh, il, per dirla in maniera molto semplice mi rendo conto che faccio delle estreme generalizzazioni ma se no non è che posso fare una relazione di ore no? eh, né, né sintetizzare diciamo tutto quello che abbiamo fatto però appunto, con la schematizzazione che mi consentirete direi che quello che eh, emerge è che c'è un crollo del sistema giuridico europeo, un vero crollo. E come se le, eh, tutto, ciò di cui, eh, come dire, tutto ciò che noi diciamo no, di dover rispettare in realtà viene stracciato. Nella rotta balcanica, nei respingimenti a catena, nel mancato accesso alle procedure, nella creazione dei campi di confinamento il, sia in paesi UE che in paesi non UE, nell'impedimento... Diciamo, uh, all'accesso alle procedure, no? sia nei paesi della UE che nei paesi non, non UE, nella mancanza di, di percorsi di inserimento sociale per quei pochi rifugiati che uh, nei Balcani uh, ci sono, insomma, comunque ci sono, ma sono, sono pochi. Insomma, tutto uh, in realtà ci dice che... Uh, che ciò che stiamo facendo è la negazione di ciò che abbiamo detto e scritto nelle normative dell'Unione e le stesse normative che abbiamo fatto copiare poi ai paesi, ai paesi dell'area balcanica, perché guardate che non è che non ci sono le normative, anzi, come spesso fa l'Unione Europea, come dire, poi chiede ai paesi, soprattutto ai paesi candidati, di adottare insomma, dei testi che poi alla fine sono anche straordinariamente simili. No, ai, a, a quelli sulla carta, per l'appunto come si direbbe, a quelli dell'Unione Europea, tanto, tanto simili quanto totalmente inapplicati, eh, mentre nel nostro caso potremmo dire disapplicati dal punto di vista dell'Unione dell Europea. E, mh, quindi quello che abbiamo, eh, la rete è una rete eh, molto particolare perché, eh, e questo trovo anche che sia la, la sua forza, la sua, anche se volete un termine un po' poetico, la sua bellezza, diciamo così, e cioè non è fatta di persone che sono simili, ma è, no? e non è fatta di organizzazioni che sono simili, ma è fatta di organizzazioni che sono diverse. Eh? Sono diverse sia come grandezza, parliamo di organizzazioni molto grandi e altre molto piccole, Parliamo di eh, forse anche letture no? eh, politico-sociali che sono diverse, parliamo di modalità di azione che sono diverse, parliamo di diciamo, anche interessi, diciamo, no? come dire, più veramente diversificati, ma le circa 40 organizzazioni che sono messe insieme stanno cercando, hanno iniziato esattamente un, un, un anno e un mese fa. La prima riunione, il primo incontro è stato fatto a ottobre. L'anno scorso, siamo appunto alla fine di novembre, siamo praticamente a poco più di un anno e sono tutte partite dalla considerazione che la situazione era gravissima appunto nei Balcani con la enorme differenza, questo è che quando abbiamo iniziato la situazione non dico che da italiani, perché la rete è italiana anche se in realtà ha, ha subito voluto avere un respiro europeo, no? E anche con questo convegno, come dire, lo è, è particolarmente. Ma la situazione, eh, in qualche modo, non so se riesco a spiegare bene, perché non vorrei essere frainteso, insomma era quello degli, del, del fatto di convincere la società italiana e la politica italiana a occuparsi della situazione nei... no? nei Balcani per la, per la gravità l'abbandono delle persone, le violenze gli spingimenti a catena eccetera eccetera in un certo senso, un certo senso come dire e lo dico eh, da persona che vive appunto in una città del tutto particolare che è stata già citata e noi eh, insomma eravamo non dico, non dico come in un film i buoni no? cioè, il, come, il, no? però in realtà Uh, la situazione, il prima della primavera, della tarda primavera di quest'anno, la situazione uh, in Italia e uh, a Trieste era completamente diversa da quella attuale, tanto che uh, il, il tempo che è passato, i pochi mesi che sono passati in questi anni, in realtà uh, se io, a volte tanto mi, mi capita la sera, chiudo gli occhi e mi chiedo se ho vissuto due vite che non c'entrano niente una con l'altra, no? praticamente niente. Quella di prima e quella di dopo. Perché quella di prima e quella di dopo? Perché, come dire, il, in Italia non c'erano i respingimenti alla frontiera. La città di Trieste era nota non per le cose che non vanno, ma per essere la città italiana con il miglior sistema d'accoglienza in Italia. Il, quella nella quale nessuno dormiva in strada. Quella nella quale no, c'erano, sì certo che c'erano le persone in transito, No, e che non si fermavano eh? ma c'era un sistema, è certo che c'erano i problemi il, anche eh, anni scorsi ma non c'era mai stato un abbandono e non c'era mai stato un clima di ostilità a partire dall'inizio di quest'anno, anzi scusate dalla, dalla, dalla, dalla metà dal maggio di quest'anno, l'Italia entra in questa catena di violenze e di respingimenti eh? Eh, appunto eh, sulla rotta balcanica, determinando chiaramente anche delle conseguenze a catena enormi eh? Sul territorio. La, uh, poi non è che vorrei parlare, anzi, eviterei di parlare solo di questo, uh, perché appunto lo, uh, lo conosco bene, come lo, lo conosce l'associazione, le due associazioni che sono state citate, anzi, una, quantomeno una, uh, la più, quella più consolidata, Linea d'Ombra, che, che come dire, fa parte della, della, della rete rivolti ai Balcani. Il, uh, il sistema ancora in realtà è un sistema che regge. Regge, eh, ma regge perché c'era prima, hm? non perché eh, se, se nulla ci fosse stato, pri se fosse stato prima, in realtà la, la, la, la violenza di quello che è avvenuto a partire da maggio eh, avrebbe travolto anche l'attuale situazione triestina, che certamente tipo, soprattutto chi eh, viene da fuori eh, vede, vede in maniera molto impressionante, eh? Il, magari non vedendo anche che ci sono anche che in realtà è, un, è una situazione, ripeto, dove ancora abbiamo un'accoglienza diffusa di più di 1200 persone, in realtà ci sono una serie di... Eh, le, le, coloro, coloro che vogliono fermarsi sicuramente accedono a un alto livello di protezione, coloro che invece non vogliono fermarsi, per coloro la situazione è molto difficile perché i servizi di cosiddetta bassa soglia sono stati sradicati in una logica politica molto lucida, mh? molto lucida che appunto le, che li ha tolti proprio per... E che è estremamente collegata all'avvio dei respingimenti. E qui vorrei venire diciamo, al, a quello che è anche venuto per, per i volti balcani, cioè che noi ci siamo trovati a dover improvvisamente occuparci dell'Italia come, come primo obiettivo. Della, della, della rete e il, eh, lo dico anche così con un po' di ironia il convegno che si è tenuto oggi che si terrà domani quando era stato programmato nella prima Convenio eh, convegno internazionale era stato programmato per il giorno 21 di marzo del 2020, che voi capite non si è tenuto per le, ste, per le ragioni del Covid, cioè lo stesso motivo per cui stava saltando adesso, solo che si è deciso di farlo online, perché se no non ci sarebbe stata neanche la secola, questa di questa, questa quest appuntamento. In quel programma se io guardo, se io metto a, a confronto i, i, due, i due programmi è curioso, per questo dico che è sempre passato una vita il, um, in Italia non c'erano respingimenti e il, il, la questione era i respingimenti italo e sloveno -Sloven tra la Slovenia e Croazia, i respingimenti dalla, no? dalla, dalla, dalla Croazia alla Bosnia, le politiche dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Ora, quello che è successo non deve stupire, o meglio, stupisce che sia avvenuto in questo contesto politico in una maniera così dura, così radicale, così violenta. Questo sì, devo dire eh, c'è qualcosa di abbastanza inquietante no? nella, nella durezza del, del, del cambiamento nel fatto che io posso dire che le eh, responsabilità italiane non sono eh, indagate da nessuno eh, i parlamentari non si vogliono occupare di questa situazione il governo rifiuta il confronto eh, risponde in Parlamento quando risponde dicendo sì facciamo le riammissioni dei richiedenti asilo eh? risposta all'onorevole Maggi 24 luglio 2020, con un documento che non ha precedenti nella storia della Repubblica, non ha precedenti. Neppure il signor Salvini era riuscito a scrivere, eh? facciamo le riammissioni dei richiedenti asilo. Lui diceva faccio, faccio i respingimenti dei clandestini, era più ruspante, no? ma nel suo essere ruspante no? era anche, diciamo, no? eh, almeno non metteva nero su bianco quello che è stato scritto adesso, cioè l'Italia ha detto sì, quelli sono richiedenti asilo, io non posso respingerli, ma lo faccio lo stesso. Cioè il livello di rivendicazione della illegalità eh, arriva, è, è a livelli che eh, io e lo dico anche come dire, dal, dal mio punto di vista giuridico essenzialmente e, ehm, oltre che sociale ma insomma eh, ehm, è, è lì che voglio andare. Io devo dire che con tutte pur avendo passato la vita diciamo, a vedere le violazioni sistematiche delle, delle delle normative, avendo, diciamo, contrastato e continuando a contrastare, insomma, le illegalità, sapendo che, come dire, insomma, queste cose sono sempre successe. Insomma, in genere, il meccanismo tradizionale è faccio quando non si vede. No? E poi nego. Mm? Cioè, non, adesso non è così. Adesso non è così. Io faccio alla luce del sole mm? e non nego. Non nego, anzi l'ho pure scritto, sì certo io riammetto i richiedenti asilo, poi certo dirò che li riammetto in Slovenia, quindi un paese sicuro, non è la Libia, eccetera, ma lo dico, lo dico, hm? lo dico ben sapendo che non posso farlo e in effetti eh, non c'è, anche in quella famosa risposta che abbiamo, come dire, eh, vivisezionato in tutte le sue parole in questi mesi, in quelle quattro pagine non c'è un solo rinvio normativo, neanche uno, e perché non è possibile farlo. Il, non posso fare quello che scrivo, né, né, que, né quello che scrivo né come lo faccio, il meccanismo della riemissione informale, cioè per l'appunto il fatto di dire, prendere le persone come fossero oggetti, trasportarle fisicamente in altri stati, senza, in assenza di qualunque provvedimento amministrativo, non parlo di convalide, di giudiziaria, proprio il, il, il provvedimento amministrativo, la, il divieto, la multa per il divieto di sosta, eh, per capirci, no? Il foglietto, hm? il foglietto, non ci sono foglietti in questa storia, hm? perché fondamentalmente il foglietto è pericoloso, hm? Quel permette alle persone di esercitare un diritto alla difesa. Hm? rivista dall'articolo 11 della Convenzione europea del sui diritti dell'uomo, dall'articolo 24 della Costituzione, da quello che, insomma, non occorre che mi, mi sprechi in queste spiegazioni. Quindi le persone vengono trasportate o forse deportate perché non, come dire, il linguaggio, anche il linguaggio, persino quello giuridico andrebbe cambiato perché non siamo, non siamo soltanto a espulsioni collettive vie, vie, vietate, ma siamo a deportazioni, perché le espulsioni collettive sono comunque espulsioni tutte uguali, appunto, quindi non, non possibili perché non manca un provvedimento individuale, ma avvenuta all'interno di una procedura. La deportazione attraverso le cosiddette riammissioni informali avviene al di fuori di una, di una procedura e per l'appunto io che sono stato deportato non posso impugnare nessun provvedimento. Se poi in questa storia ci mettiamo che ovviamente tutti e tre i paesi che mi hanno deportato non mi hanno rilasciato nessun famoso pezzo di carta eh? e poi alcuni di questi paesi, e in particolare la già citata Croazia, mi ha anche picchiato, derubato, malmenato, ferito, ributtato fuori dall'Unione Europea senza, anche qua ovviamente, senza nessun tipo di procedura. Io mi trovo in un altrove eh? dove il mio obiettivo fondamentale è la sopravvivenza in un contesto di, appunto di assoluta uh, così, uh, di trattamenti chiaramente inumani e degradanti come oggi è quello dei richiedenti asilo in Bosnia per capire bene qual è la difficoltà che abbiamo come rete, perché la rete è anche questo uh, fa in, il, sta sviluppando chiaramente azioni giudiziarie mh? Il, quello di appunto chiamare in causa gli stati per i comportamenti che stanno facendo qualcosa si sta, con enorme difficoltà si sta realizzando, Il, eh, ne, vedremo, ne vedremo gli esiti, grazie appunto anche al, al fatto di, ave, di essere in collegamento con associazioni ed enti sia in Slovenia che in Croazia che in Bosnia, ma ehm, la fatica è veramente immensa perché, si è, ehm, ripeto, è come se chi, chi entra in questo meccanismo eh, vive un mondo che non ha nulla a che fare con la sua quotidi con la quotidianità. Per quanto la quotidianità difficile, no? Quella che viviamo, fatta di, insomma, di tante cose che non vanno e anche di tante piccole o grandi soprusi. Eh, eh. Ma in realtà tutto questo diventa quasi... Mh, mh, sì, cioè la, que questa quotidianità difficile è quasi ridicola. Eh? Quando si entra in queste situazioni, ci si, si, si accorge che tutto ciò che pensiamo, no? Diciamo di quel sistema del sistema di, di, di, di minima protezione dei diritti fondamentali che, tutto sommato, può, insomma, esiste, in realtà scopriamo che non esiste o che può non esistere, può collassare da un, moment, da un momento all'altro, così come è collassato nella, nella rotta balcanica ed è collassato persino in Italia, almeno rispetto a questo, ripeto, a questo punto di vista, eh, cioè quando ci si occupa dei, dei migranti che arrivano alla, alla, alla frontiera orientale. Non vediamo la luce in questo momento di questa situazione perché, ripeto, politicamente non ha eh, nessuna appeal. Ehm, al contrario, c'è una coltre omissiva estremamente forte. Su eh, piano giudiziario le cause saranno lente e complesse no? per, ovvie, per ovvie ragioni, perché sono rese per l'appunto lente e complesse. Eh, il covid chiaramente, in questo momento, è una. No? è una sorta di... anzi probabilmente questa sperimentazione estrema non sarebbe stata possibile in un altro momento. Il Ed è iniziata diciamo, nel momento in cui in qualche modo no? il contesto l'ha reso, reso, reso possibile. Ma io non credo che terminerà con la fine della pandemia. Questo è il punto fondamentale. No? la sperimentazione vorrà sopravvivere alla fine della pandemia mm? e, eh, e noi francamente ma dico non noi reti rivolti ai Balcani ma in realtà tutti i cittadini democratici eh, gli studiosi, i giuristi, i giornalisti chi, chi vorrà deve, deve invece impedire che continui questa cosa alla fine della pandemia perché ripeto ne va veramente dello stato di diritto in questo, in questo momento il, mi sembra di eh, vi ricordate il caso ungherese no? Quando, quando tutti dicevano che ma sì, ma, no? sono un po' duri con gli stranieri, ma sai, vabbè, sono ungheresi, sai com'è, insomma, eccetera, no? E, e avete visto come è andata a finire, no? Per l'appunto. La parabola dell'Ungheria, no? In questi, in questi anni è iniziata con lo smontaggio, no? Della, dei diritti fondamentali degli stranieri, adesso siamo appunto alla democrazia illiberale che come dire, lotta contro l'Unione Europea standone dentro naturalmente no? in modo come, un, come svuotandola come un no? come, dire, come una malattia sostanzialmente. Ora non credo che il nostro paese sia, come dire, non abbia gli anticorpi per, come, ben più robusti, però le, le para, in pochi mesi ho capito come quella parabola è avvenuta. L'ho capito proprio sulla, come dire, vedendo e toccando le cose con, con mano. Grazie Gianfranco ehm, di questa eh, SOS, mettiamolo così, di, perché appunto in qualche modo è opportuno così, svegliarci tutti rispetto alla novità che riguarda noi direttamente, fino adesso e quando anche abbiamo Pensato a questo progetto avevamo in mente sicuramente più un'Italia come ce la descrivevi fino a un anno fa e quindi impegnata in un sostegno ai Balcani dove l'Unione Europea esportava instabilità eh, delocalizzando la gestione dei migranti ma non ancora nelle condizioni che ci racconti. E, se qualcuno dei membri di questo gruppo vuole iniziare a fare eh, delle domande lascio volentieri la parola altrimenti ehm, C'è qualcuno che si vuole eh, donatella tela chiara o, Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa altrimenti io eh, faccio riferimento a Una domanda che è arrivata da dai, dal pubblico eh, vi lascio volentieri la parola per primi, se invece Chiara stai accendendoti, no? Io, no. Eh, io un, un paio di domande e ce l'ho, le relazioni sono state eh, drammatiche, eh, eh, portano anche eh, l'attenzione su, sulle responsabilità, non solo le responsabilità a livello italiano di un governo che non è più un governo con Salvini, ma che fa cose anche peggiori dei governi con Salvini, eh, ma anche rispetto al nostro progetto delle responsabilità europee. Quindi su questo ci si chiede, è l'Europa che ce lo chiede o eh, quali sono le potenzialità invece di eh, sviluppare un, uno Stato di diritto anche in interazione con l'Europa? E, e l'altra domanda è appunto sulla... Eh, prospettive che vedete di una europeizzazione anche delle azioni di solidarietà eh, eh, e noi nella nostra ricerca avevamo visto svilupparsi puntualmente in alcune situazioni di confine ma avere qualche difficoltà a svilupparsi in maniera complessiva e se c'è tempo anche una domanda che mi facevo è eh, in che misura le azioni di protesta e anche azioni di solidarietà durante la pandemia eh, su temi come l'antirazzismo eh, con i movimenti Black Lives Matter e, e le manifestazioni appunto dell'estate, ma anche i movimenti sui diritti del lavoro eh, possono essere collegati perché oltre al problema delle rotte balcaniche eh, interrotte dai confini, c'è anche il problema di chi viene eh, migrante eh, durante la pandemia ha lasciato eh, entrare per essere eh, sfruttato nel, nel lavoro agricolo nel lavoro dei campi grazie grazie donatella eh, partiamo in ordine di apparizione eh, Vuoi partire Matteo e poi lasciamo la chiusura a Gianfranco? Sì, eh, beh, allora, io spero di avere le competenze per rispondere a tutte e tre le domande, però faccio un po' un sunto. Allora, eh, sulla europeizzazione eh, delle lotte in questo momento storico, eh, delle lotte della solidarietà, secondo me, mh, penso che... Eh, Sarà molto molto molto difficile, un po' perché abbiamo una grossa, una grossa difficoltà di movimento, un po' perché eh, ci sono probabilmente dei paletti da, da buttare giù. Ecco, diciamo eh, già all'interno eh, delle varie reti che si sono formate a livello nazionale, ci sono eh, ancora più paletti a livello transnazionale. C'è comunque una prima presa di posizione da parte eh, di una serie di associazioni, di collettivi che, eh, a livello europeo che iniziano ad attaccare frontalmente quelle che sono le politiche della fortezza Europa e questo è un dato di fatto. Non è un qualcosa direttamente ed esclusivamente collegabile con la rotta balcanica, è un qualcosa che avviene da anni, avviene dal basso, quindi probabilmente fa sempre... Un po' fatica a, ad uscire fuori a livello politico, eh, e, diciamo, resta sempre un po' dal basso, resta sempre minoritario. Eh, per quanto riguarda la questione delle persone migranti che poi in Italia direttamente vengono, restano anzi in Italia, vengono sfruttate in campo agricolo, beh, questo è un tema che mh, insomma. Eh, esiste purtroppo da tantissimi anni eh, nella nostra provincia tra l'altro l'Alto Adige è un tema molto sentito eh, collegato direttamente alla, alla raccolta delle mele ma è un tema sentito in maniera trasversale penso da tutte le regioni eh, italiane in particolare eh, dalla, dalla parte sud insomma dell'Italia eh, ci sono in questo momento storico delle lotte che, che sono uscite fuori dal basso da parte dei migranti, delle persone migranti, delle lotte bracciantili. Eh, purtroppo restano sempre molto circoscritte, eh, in particolare le lotte eh, degli ultimi anni che sono state abbastanza riprese anche dal mainstream nazionale le lotte in Calabria e in Puglia, però eh, c'è anche una, una voglia probabilmente eh, di, di mantenere in qualche modo lo status quo. Alla fine della fiera eh, sta bene a tutti che queste persone raccolgano prodotti che poi noi ci troviamo... Eh, All'interno dei supermercati, nella, nella, filiera, nella filiera sporca della grande distribuzione organizzata. E quindi il problema diventa un problema molto sistemico. Dovrebbe essere in primis il consumatore a cambiare modalità di, di, di fare la spesa, come da dire. Però questa cosa è molto difficile e non può ovviamente essere assolutamente trasversale. Eh, noi siamo, abbiamo fatto tra l'altro eh, diversi progetti negli anni scorsi, soprattutto in quello che era all'epoca il ghetto di Rosarno, sgomberato in maniera mh, quasi pirotecnica direi da, dall'allora ministro dell'interno Salvini. Eh, oggi la situazione è tale e quale purtroppo a raccogliere le arance in, in Calabria, a raccogliere eh, le mele in Alto Adige in Trentino, o, o la frutta e la verdura veneta sono sempre gli stessi migranti e eh, si fatica molto eh, ad, unire, ad unire queste lotte, la lotta bracciantile e la lotta per il diritto di movimento delle persone migranti. Eh, bisognerebbe cercare eh, un, un po' di creare un, uno stato generale di queste lotte, di metterle insieme e di riportarle dal basso, ma eh, ad oggi purtroppo, perlomeno nel 2020, la difficoltà è evidente, collegata anche un po' alla, alla pandemia che è in corso. Grazie, grazie Matteo. Ehm, direi che la chiusura lasciamo oggi a Gianfranco Schiavone ehm, con la preghiera di rispondere a queste tre domande. Magari le metto un po' assieme, no? E vedo un po' se. Allora, tranne quella sicuramente che tengo un po' separata sul, sull'Unione sull Europea. E devo dire che non sono ottimista in questa fase. Non sono ottimista perché eh, avendo seguito negli anni scorsi l'evoluzione della... o la non evoluzione, ma insomma, avendo seguito diciamo così, la situazione della... Um, cosiddetta riforma, no? Del sistema asilo in, in Europa... E, e avendo visto insomma appunto luci ed ombre di quello che è successo fra il 2015 e il 2019, devo dire che eh, vedere oggi eh, la situazione in cui ci troviamo, cioè ehm, quella, le previsioni contenute nel, nel cosiddetto nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo che la Commissione ha proposto no, il 23 di settembre, anche qui, eh, e poi prendere hm, in mano comunque Testi che eh, sicuramente consideravamo, come dire, modesti, mh? quando non anche pieni di problemi o negativi o comunque criticabili, come l'agenda, per esempio, no? per l'immigrazione del 2015, ma andare a confrontare, per esempio, questi due testi, fa vedere l'incredibile arretramento culturale mh? Che, stiamo, che stiamo vivendo. Mh? Veramente veramente pauroso, nel senso che, la, il, mentre... Nell'agenda c'erano eh, aspetti profondamente contraddittori, di chiusura, eh, ma anche altri di apertura al cambiamento, eh, quindi che, ripeto, si intrecciavano in maniera un po' eh, contraddittoria, adesso non posso approfondire, ma la dico, la dico solo così. Adesso nel patto non abbiamo... io se, mi chiede, se qualcuno mi chiede ma dimmi una cosa positiva che contenuta nel patto, io dico che non c'è, io dico che non c'è. Non perché magari qualche singola specifica misura non possa esserlo, ma perché la visione generale è una visione cupa e direi violenta. Il, la migrazione è solo un problema, non, ci, non, non esiste un'altra versione, è solo un problema. C'è un accenno finale no, agli ingressi, eh, agli ingressi mh, diciamo, eh, al fatto di dover favorire gli ingressi qualificati. Eh? Eh, così, no? È solo quello però. Uh, per il resto, per il, resto il, uh, è soltanto, è come, il testo è come pervaso da una, da una sorta di cupo terrore hm? uh, al quale bisogna piegarsi. Per cui le parole d'ordine sono accordi con i paesi terzi per il controllo e per l'impedimento uh, del flusso, uh, respingimenti, riammissioni, re, rimpatri hm? e se... Per coloro che comunque alla fine arrivano nell'Unione Europea una sorta di divisione all'interno dell'Unione Europea fra paesi che hanno frontiere esterne e paesi che non ce l'hanno. Chi ha frontiere esterne? L'Italia è uno di questi, non più via terra, ecco che torneremo adesso dirò qualcosa sulla rotta balcanica, ma via mare, sì. Eh? È destinato a svolgere il ruolo eh? di grande hub per gli altri perché. La logica della Commissione, della proposta, è che la maggior parte delle domande d'asilo vanno esaminate nel Paese di primo ingresso. Il superamento del regolamento dublino non avviene nella direzione prevista nella scorsa legislatura e votata dal Parlamento nel 2017, ma avviene nella direzione opposta. Non solo non si supera il principio del Paese di primo ingresso, ma è nel Paese di primo ingresso che le persone devono restare. Eh? e una volta che le domande sono state esaminate, con procedure accelerate di frontiera, allora possiamo anche no? o fare una ripartizione di quelli che rimangono. Quindi è uno scenario completamente diverso. Da quel... Il meccanismo di solidarietà di cui è l'articolo 80 del trattato è stravolto, completamente stravolto, perché non si... la solidarietà è una solidarietà per così dire... Mercantile, eh? io poi il, gli stati sono, possono essere solidali fra di loro, sicuramente prendendo quote di persone, ma anche pagando perché altri li tengano o pagando perché vengano fatti i rimpatri, eh? magari da altri stati. No, quindi in realtà, una solidarietà che non ha nulla a che fare con, a mio modesto avviso, con le previsioni del trattato. Eh? E eh, dell'articolo che ho citato, qualcosa che, che, che in realtà anzi, dire, non dovremmo neanche chiamare così. Eh? Dovremmo forse chiamarla compartecipazione, non so, in qualche modo, no? magari più che altro alle spese, eh? ma non da, alla solidarietà. Cioè, la solidarietà scompare da questo testo: eh? il, non c'è condivisione, non c'è collaborazione, non c'è eh, nessun meccanismo obbligatorio di ripartizione viene un po' fatto l'occhiolino all'Italia, eh, per carità, per convincerla eh, ad aderire, dicendo che c'è eh, una possibilità di fare un meccanismo di ripartizione, insomma, che gli sbarchi avranno un trattamento privilegiato, quindi che in qualche modo ci dovrebbe essere una distribuzione, però appunto ci dovrebbe essere, ho usato il condizionale, perché notate che anche il testo usa il condizionale, eh? che è interessante. Insomma, eh, e comunque l'enfasi è tutto sul resto, cioè... Ci occupiamo di quelli che arrivano se nonostante tutto arrivano. Questa è, è l'unica, questa è la visione. Quindi è una visione veramente cupa. Eh? E, e questo in un, in un continente in declino demografico, e in, dove la forbice tra popolazione attiva e popolazione inattiva è, in, è preoccupante in molti paesi, eh? tra cui il nostro, non solo il nostro, ma tra cui il nostro. E dove, come dire il più conservatore, dei, no? diciamo, ma eh, una figura che, non, che credo che non esista, questo è sul mercato sostanzialmente, no? Il conservatore illuminato, mi verrebbe da chiamarlo, no? Una sorta, diciamo, di figura politica che è completamente scomparsa, non farebbe parte della mia, diciamo, della mia appartenenza, ma lo sogno ogni tanto la sera, il conservatore illuminato, no? Che sarebbe quello che comunque dice, sì, però, qua io devo pensare, no? A che cosa, a come ci organizziamo, co quindi devo pensare a quante persone far arrivare ogni anno mh, in maniera organizzata. Eh? Il, certamente poi, come dire, farò, sarò rigido su certe cose, non vorrò, imporrò delle restrizioni, no? però ho bisogno, eh? cioè, il cambiamento si produce. Eh? E devo guidarlo. Hm? Devo guidarlo poi da punti di vista che possono essere anche politicamente diversi, ma non autolesionisti. Oggi siamo impregnati di una sorta di autolesionismo. E ho come l'impressione che forse un bel giorno scopriremo che non solo non possiamo applicare il patto, ma dobbiamo cambiare il registro improvvisamente. Perché siamo entrati in un cortocircuito, hm? che è anche un cortocircuito sociale, politico, economico. Hm? In questa, ripeto, Europa che, no? alla fine, come dire, come eh, è stato ripreso in mano appunto l'immagine, la, la, la metafora della fortezza, no? in realtà, ma la fortezza è vuota, dopo un, un po' sarà vuota sia di persone che, che di qualsiasi altra cosa. No? Eh, rischiamo di difendere e non sappiamo più che cosa, che cosa difendiamo a, a, a, alla fine, in una situazione qua, quando diventa così esasperata come quella, come quella attuale. E qui si capisce perché la situazione balcanica è così importante, perché la situazione balcanica come dire, ha una, uh, è incredibilmente complessa, perché come tutti sapete, ma nessuno lo nota abbastanza, la banalità, diciamo la famosa banalità che nessuno nota, i migranti entrano direttamente nell'Unione Europea, perché la Grecia e la Bulgaria sono dell'Unione Europea, per poi uscire dall'Unione Europea quando entrano negli altri paesi dei Balcani e poi rientrare una seconda volta nell'Unione Europea, in un gioco no, che appunto è del tutto particolare, nel quale non abbiamo eh, una distanza geografica, eh, non abbiamo un mare, eh, per quanto breve no, e per quanto chiaramente eh, però non abbiamo una distanza eh, e, abbiamo una, e abbiamo confinato nel frattempo 4 milioni di persone in Turchia. Hm. Tutte queste 4 milioni di persone in Turchia non torneranno a casa, lo sappiamo benissimo. Hm. Ne potranno vivere tutta la vita in Turchia. Noi non abbiamo un programma eh, per conciliare il fatto che abbiamo bloccato 4 milioni di persone, di rifugiati, in gran parte siriani, eh, in Turchia, con il fatto che la distanza fra appunto, la, questo paese e l'Unione Europea è qualche chilometro di mare, no? delle, isole, delle, delle isole greche. Chi è stato vede, no? Si sa cosa, cosa, cosa vuol dire. No? Il, e quindi, dentro questo contesto, eh, appunto, usiamo l'unica cosa che sappiamo fare è usare tutta questa area come un'area cuscinetto mh? nella quale per l'appunto ci sono sbarramenti multipli e violenze, e violenze multiple. E, e cerchiamo di fare, di fare questo perché non abbiamo un'altra visione, no? non sappiamo come fare come appunto risolvere la questione delle persone bloccate in Turchia. Mh? Non abbiamo un piano di reinsediamento, per esempio il, la parola reinsediamento è scomparsa dalla, dalla, dalla, dalla, dal patto, era, molto, era, era enfatizzata, e alcuni erano critici, ma era enfatizzata nell'agenda del 2015, è scomparsa dal patto del 2020, quindi noi non reinsediamo più nessuno. Ma se noi non reinsediamo più nessuno e non apriamo canali um, umanitari o chiamate di come volete e non ci sono i visti di ingresso, e, e cosa, cosa pensiamo di fare? In realtà non lo sappiamo, se non blocchiamo. No? E' una strategia di cortissimo respiro, tutta improntata, ripeto, al, al fatto che dobbiamo essere violenti. Oggi ho scritto nell'articolo, non è che voglio fare pubblicità per carità, eh, ma nell'articolo che ho scritto che trovate sul, sul riformista. Eh, il, un lungo articolo di un'intera pagina che, dove, dove tra l'altro abbiamo fatto del convegno ho fatto presente che le violenze efferate eh, della polizia croata nei confronti dei migranti che attraversano, tendono attraversare il confine non è un frutto, come dire, di un problema della Croazia a controllare la polizia, no, no, gruppi di polizia deviati. Eh? Certo, la Croazia non è un paese con, un solido, con una solida storia democratica. No? Un paese molto giovane, un paese molto difficile. L'Osservatorio sa bene insomma, che è un paese pieno di screditi nell'armadio, tanto per dirla no? in un certo Ma il problema non è questo. Eh? Quelli non sono corpi deviati. e quello è, quello è una violenza necessaria. In che senso necessaria? Necessaria perché se eh, ver veramente devo essere efficace, eh? devo fare così. Perché se semplicemente faccio il respingimento, se addirittura mi metto a compilare carte, no? No? Il... se rispetto le procedure, no? e non funziona, non funziona, è quello di, di oggi, torna domani. E allora io devo fare una manovra militare, cioè devo considerare queste persone come se fossero veramente parte di un esercito nemico, quindi io devo ferirle. Devo derubarle, no? Devo rallentare il loro viaggio, eh? se, come dire, devo fare in modo, quindi la violenza fisica, anche innanzitutto fisica, eh? che poi non può spingersi fino allo sterminio, alla morte fisica, perché non siamo ancora, no? Diciamo, ma, diciamo non siamo ancora autorizzati. Eh? Ma quello che viene prima... Eh? Non solo è lecito, ma è addirittura necessario. Se io ti spezzo le braccia, è un bel sollievo. Perché vuol dire che, ci, vuol dire che non tornerai domani, ma tornerai fra quattro mesi. È già qualcosa. Cioè, se, questo è il punto a cui noi siamo arrivati. Eh? Siamo, siamo su, questo su questa soglia. Eh? Poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra. Siamo andati avanti molto rapidamente, molto velocemente. Questo è lo scenario che, che abbiamo. Ecco, per cui torno a dire, il, eh, di questa storia è, fondament è fondamentale che come dire, capiamo la sua immensa rilevanza per il presente e per il futuro. È sparita Luisa? Sì, pare di forse, sì. Eh, forse eh, prendo la parola io per ringraziarvi tantissimo eh, e per il contributo che avete dato, ringraziare chi è stato qui ad ascoltare, eh, ringraziare chi ha organizzato questo evento eh, e eh, sperare che nonostante tutto la situazione... Eh, eccolo Luisa di nuovo, stavo facendo un'altra non so cosa, sono, cosa mi è successo era sicuramente il tempismo del, del web nell'indicarci che il tempo stava scadendo e ha buttato fuori me io ho ringraziato tutti ma tu puoi chiudere no direi che ehm, ringrazio davvero anch'io sperando di avere presto nuove occasioni magari con tempi più lunghi per parlare di questi temi che sono evidentemente molto urgenti e che hanno, richiedono tutta l'attenzione culturale e politica che saremo in grado di dedicare. Grazie a, a tutti di aver partecipato, di aver ascoltato e di aver contribuito. Buona serata. Buona serata, buona serata. Buona serata.